Salve ah. Salve, hai ancora le cuffie come il defibrillatore che Buongiorno sì, Buongiorno, buonasera Ho due orecchie Giochiamo a Beh, belle io... persone con i capezzoli fuori questa sera Allora, so che ti stupirà però io di questo gioco non so un cazzo Fantastico ed è proprio per questo che inizieremo a giocare su un salvataggio nuovo Eccolo qua Perfetto e eh, dopo caricheremo invece il mio salvataggio avanzato con cui possiamo vedere come funziona il tutto. Ma c'è anche un'introduzione perché la narrativa di questo gioco è molto interessante, nonostante l'ambientazione sia trita e ritrita. E si inizia a bomba così, cioè ti catapultano nel gameplay e ti fanno capire come si gioca. La prima, questa è la prima zona, Tartaro. E questo personaggino qua è lui, piccolino. Tartaro. Tartaro, siamo no. cioè, da un dentista praticamente No, questo non so, non mi ricordo come si chiama Zagreus o Zagreus Bene, non so. così, così Sai cosa mi ricorda così? Sì. Ehm, cosa, come si chiamava? Mm, sì, si chiamava Bastion Beh, Qualsiasi altro. altro gioco dei Supergiant Games Perché hanno questo incredibile art direction Che è stupendo, veramente Lo adoro e... Ma io mm. sì, Cioè, è carino eh. Però Carino boh. Quando si trova alla fine della stanza, che ha pulito la stanza, c'è una ricompensa che varia in base al dio con cui parla. In questo caso sarà Atena O oh, oh, al dio che tiri giù. Esatto. <ride> e ogni eh, fine di stanza puoi scegliere la ricompensa tra tre casuali. Guarda il personaggio, hanno ragione in chat. È praticamente Pegasus. Sì, potrebbe essere. Tra come potrebbe essere? Scusami, nel montaggio di YouTube, per sì, favore, certo. quando dico questa cosa, metti il personaggio, fermo così, e a fianco metti una foto di Pegasus, voglio vedere io se non è, se non è lui. E qua eh, cominciano a sbloccarsi le scelte, prenderemo dei soldi o prenderemo più vita massima? Ovviamente più vita soldi. massima. <ride> Questi giochi qua a me piace, come un po' i Souls, se vogliamo. Mi piace eh, giocarli come viene, poi so che mi impianto su, su una fight e dico no, adesso la devo studiare per bene, allora si fa così, con là, eccetera, eccetera. Ma alla fine non riesco mai a essere super cauto, perché è troppo divertente giocare un po' spregiudicati. Attenzione alla trappola, eh? Eh sì, eh. Sono così nascoste e mimetizzate che veramente. Beh, allora la cosa più importante in questo gioco è non stare mai fermi. E quando non stai mai fermo è molto facile che tu capiti sopra una trappola. Quindi non lo darei per scontato. Ah! E poi i disegni, guarda, guarda Dioniso. Mm. Eh, oh, oh, wow! Eh coscia eh. Dioniso <ride> ha dei buff eh, che si orientano più che altro eh, sul DPS e sullo stun mentre quelli di Atena di prima erano più sulla survivability mi è piaciuto questa survivability l'ho allora, detto proprio bene <ride> potremmo fare tutta la live così occhio che gli dei sono molto incazzosi e volubili, ci sono momenti in cui si può scegliere tra due dei come ricompensa nella stanza e quello che non viene scelto si incazzerà molto oh, questa mm. è una figata, lo scatto che respinge gli attacchi minici uh, aumenta la survivability di moltissimo apprezzo tantissimo il modo in cui tu ti esalti per qualsiasi cazzata che scrivono. Eh... <ride> Con le spell di gioco, però io apprezzo vorrei anch'io. Ah, sì, sì, Guarda, io faccio finta che sia tutta una figata e si vive meglio così, sì, eh. ma scusami, ogni volta che muori, ricominci da capo? Esattamente, però è un roguelite light, non... quindi allora, non perdi tutto, non perdi tutto, c'è una sorta di progressione in base a quello come... che ti porti in saccoccia da una rana all'altra, come dal Celso, situazioni. esattamente. Sì, mi sono un po' giù di corda oggi perché sto continuando a leggere il ciclo di, du di Dune e niente, mi sta uccidendo quella serie. Ma che no? se leggevi il ciclo di Oriana Fallaci? Ma no, non so, <ride> no, so, per dire non so, per un ciclo, ma eh, mi sono no, fermato. No no no, no, no, no, no, va bene. Cioè praticamente la progressione di questo gioco non si basa su quello che sblocchi giocando, tipo trovo un'arma, la sblocco. <ride> si basa tutto sull'accumulare currency spenderla per sbloccare. In questo non sono sicuro che mi piaccia, perché è molto più soddisfazione. Quindi non c'è drop? Esatto, non c'è drop. C'è farming? C'è farming, eh, esatto. E questo non sono sicuro che mi piace del tutto, eh, ma di sicuro rimuove un elemento di casualità eh, nel drop rate che può essere frustrante. Prima boss, eh? E, beh, di fatto, di fatto... Eh... Dovrebbe essere un punto a favore il fatto che non ci sia la casualità del drop che potrebbe non capitarti mai. Sì. Però da sì, di... è vero... bisogna capire come hai gestito il farming. Eh. Eh, sì, beh, il farming è gestito benissimo anche perché... Aia! Ah, yeah, anche perché ci sono eh, vari NPC che ti possono... Eh, mh, vendere delle currency al costo di altre currency quindi puoi effettivamente fare uno scambio di currency in base a quelle che ti servono notavo che il primo boss è Megera sì. vecchia la, Megera la cosa <ride> bella è che è anche un po' una furbata è che in Hades uh, ci sono poche aree e quindi la furbata è che i boss sono sempre quelli ma cambiano strategia nel senso c'è cioè, Megera poi ci sono altre furie Occhio, eh. poca vita sì sì Ecco qua. Ma mh, i oh, livelli no. sono generati dinamicamente, uh, È un po' come Dead Cells, sono, sono generati dinamicamente? Ci sono dei biomi, cioè il primo è il livello: sempre il tartaro, il secondo è sempre i prati di Esfodelio, eccetera eccetera mm. Ma le stanze sono collegate in modo randomico e lo stesso sono i premi che poi si può decidere di utilizzare nelle varie stanze nel momento in cui si muore, si ritorna nella dimora di Hades. Ci sono un sacco di personaggi eh, con cui parlare, tra cui Ade. Come vedete, io qua ho già sbloccato varie cose, per esempio. C'è questo che ti permette tramite decorazioni, spendendo delle currency, di modificare l'aspetto estetico della, della dimora di Ade. Ci sono vari personaggi che voi non avete ancora visto. Questo è il ristorante, questo è l'NPC che ti permette di scambiare le currency. Qua si possono scegliere le proprie abilità fisse e anche swapparle, nel senso ci sono quelle rosse e quelle verdi che possono essere scambiate e scelte ogni volta, questa è la build praticamente del personaggio. Io per esempio adesso ho preso questi pugni, che sono proprio una figata, così. Lui ovviamente fa da punchable. E la cosa bella è che questi sono i vari aspetti dei pugni, con le loro abilità, che si sbloccano appunto col sangue. La cosa figa dopo che si è sbloccato, si è finita la prima volta il gioco, è questo. Il patto che si fa prima di entrare. Finché non l'hai finito per la prima volta non è possibile farlo. Questi sono tutti aumenti della difficoltà con un loro livello. Ah, il, il patto del pene. Esatto. <ride> e perché ogni boss ha il suo drop. Una volta che l'hai droppato non droppa più niente se non delle gemme viola. Quindi è inutile. A meno che tu non aumenti la difficoltà usando questi patti. Allora ripristina il suo drop. Mm. Questo è quel pulsantone tenta la fuga, che proprio è tipo il bottone rosso che non dovresti premere mai. Tuttavia, sì. allora mettiamo il danno delle mi attira, trappole, mi attira. mi attira tanto. E tentiamo la fuga. Uh, Occhio. Okay, okay, che questa ehm. è una run seria, e quindi bisogna sì, pensarla certo. molto bene, mamma mia, siamo quelli giusti. Sì, sì, questo è il gameplay di quello ad altissimi livelli, una cosa mai vista mamma mia. su YouTube Svezia. Uh... Ti ricordo che da YouTube Svezia viene PDPi Eviterei di usare questi paragoni La cosa importante per una run di successo è focalizzarsi su un potenziamento Per usare sempre quello, per esempio se noi potenziassimo l'attacco di base e l'attacco speciale e il lancio, che è quella uh, gemma rossa disperderemo le nostre potenzialità adesso siccome ci viene offerto di applicare un dot con l'attacco speciale proveremo a puntare su quello l'attacco speciale È bello, di... mi, sembra una lezione, mi sembra una lezione di università cioè proprio eh, che parli italiano però dentro ci mette una caterva di parole che si possono tradurre benissimo in italiano però no bisogna farlo perché sennò no. master gelare suggerisce la build sbornia subito che lascio perdere cosa ho letto io al primo no, colpo no. per deformazione regionale quindi eh, sorvolo e chi di voi può capire capisce gli altri ignorano Qua tiro bisogna fare esatto, anche delle scelte in base al completismo del tipo Il tiro infallibile che ha questa piccola pergamena con un piccolissimo punto esclamativo Accanto al nome significa che serve per completare una profezia Che sono gli achievement che ci permettono di avere tante monete. Eccola qua, intanto ne abbiamo già una Ti fa danno, tu scendi e rinunci ai due possibili eh, ricompense della stanza per avere una ricompensa di uh, Caos. che è bellissima. Che cos'è una ricompensa? Ah, ok. Esatto. Pieno di schifo, sembra proprio uscito un po' da Bloodborne. Le ricompense di Caos hanno un manus per un determinato numero di incontri e poi un bonus abbastanza potente. Durante questa run io cercherò sempre di aumentare la vita massima perché appunto non mi sento confident con gli attacchi in corpo a corpo. Questa cosa che ci offre Zeus, il soccorso di Zeus... epico! No, quella non la prenderemo. È una cosa molto interessante, una nuova meccanica che è l'invocazione. Adesso in basso a sinistra io ho una nuova barra fatta di quattro segmenti che si ricaricherà durante gli incontri nelle stanze. E posso eh, utilizzarla per fare quello che ho appena preso, cioè in questo caso con Zeus scagliare delle sette sui nemici. Praticamente è un panic button spesso. Mm. Ah, questa è un'altra cosa interessante, la sfida del forziere. Può dare currency diverse, in questo caso sono gemmine gemine viola e eh, te ne dà massimo 150 in base a quanto velocemente termini gli, inc gli incontri. Quindi più sei bravo, più, più soldi prendi. Mm. Mm. Questo è molto interessante. Quindi prendiamo pochi soldi. Sì, è abbastanza. No, vediamo. Da 105 soldi. No, oh, dai, ce la siamo cavicchiata. Questa è un'altra cosa molto interessante, ve la mostro. È ehm, una sala dove si può potenziare la propria arma, ma potenziare non vuol dire solo a livello lineare di, di danno. Proprio modifica i pattern di attacco, per esempio, mm. in questo caso Fai un è ottimo l'attacco speciale diventa un calcio volante che infligge 40 danni più del, dell'attacco base e siccome noi stiamo facendo una, una build sull'attacco speciale è ottima in questo caso ecco qua questa è un'altra un'altra magera per esempio si chiama Aletto Aletto? si sì, Aletto sono tipo 3 o 4 sorelle quello che sto tentando di fare adesso è mantenere le mie shard rosse all'interno della del boss, perché quando sono tutte all'interno del boss io aumento i miei danni, è un'abilità che ho sbloccato, quindi si possono fare veri sì, e propri build, ecco qua. Perdonami, se, se qualcuno di voi stesse anche guardando il video, oltre che ascoltarci come se fossimo un podcast, leggerebbe Ale Ale Aletto, virgola, la furia, quindi... <ride> Ma non era una delle Furie? Ma forse il fatto che sia, virgola, la Furia potrebbe essere di aiuto. Mm. Bella questa mappa, è la prima cosa del gioco che mi piace. Eh Madonna, questo è il prato di Esfodelio, non sembrano dei prati e non so cosa sono gli Esfodeli, ma intanto è. Diventi. Qui è tutta lava, eh, camminate sui sottobicchieri. <ride> la sfida ulteriore non la prenderò questa volta perché sono un po' a corto di vita. Ecco qua, perfetto, andiamo in un negozio. Incontriamo un nuovo personaggio. Volevate le tette? Ecco una Granny Ah no, non viene fuori Madonna mia, allora dove sono? Sulle ginocchia? No, attenzione però, c'è una cosa eroica Boss numero due Bene ne ne mancano mancano questa run tre Ne mancano tre Compra E giocatori. li vedremo tutti stasera? Forse Dipende e da, da muoiono, esatto. sono Ma non No. muovi? No, l'ho detto io adesso a costo di, di perdere quei pochi... Ecco qua Zeus che ci dà una mano. Con le poche persone che ci stanno guardando. Io non penso che ci saranno tante tette in questo gioco. Eh? ma Abbiamo ma sbagliato sì. il gioco. Forse non... E, e comunque anche se ci fossero le tette sarebbero piccolissime vista la grafica. <ride> e io, caro Cix, ti ringrazio però... Non, non, ho, non, non ho delle belle tettine, quindi no... <ride> Marco so che sta messo bene secondo me come tettine. Sì, però le ho lasciate nell'altra felpa, mi dispiace. <ride> Scusate, tensione, no. questa cosa io non l'ho mai vista. Non, non è che hai giocato e sviscerato il gioco in tutte le sue parti. No, ma infatti è interessante, cosa è che, che non hai mai visto, sempre nuove. Questa qua, la possibilità di prendere in prestito, tra delle virgolette, con la scritta in rosso, 300 monete da Caronte. Io provo a farlo dai prova a farlo si è incazzato beh per forza gli hai preso i soldi eh, c'è la musina guarda ha fatto i tre puntini ha detto tipo cazzo fai eh? cerchi rogne? ecco e adesso E adesso boss fight nascosta no si sì? ce la fai proprio con caronte Fighissimo attenzione sì. Ecco che fa un po' di merda, Zeus, finalmente. Sì, è a casa sua, no? <ride> Poi vai da lui e ti fa mettere le pattine, quando è a casa tua invece, guarda che casino. Bastardo. Cosa, come pensi di... hai idea. uno? Ho uno di uno? Ce farei mai. Sì, cinque hai, veramente. No. Ah, ce l'ho fatto, ho vinto. Non ci credo. Aspetta, questo è epico! Leggendario! Ho ucciso Caronte a mani nude. Che figata! Era voglio che non avremmo potuto ucciderlo veramente. Vediamo cosa ci dà. Eh, comunque il dialogo è quanto di più, secondo me, cioè dà un apporto alla lore incredibile. Mamma mia, una tessera sconto, ottiene il 20% di sconto. Cioè, cosa ci ha dato? Dei buoni? E' interessante come sconfiggere Caronte ci abbia dato una tessera sconto Eh sì, per il suo negozio no? Ecco sono morto Eh vabbè eri già morto prima eh, già parecchio morto Però eh, io temo che non ne valga la pena Perché se devo fare una boss fight del genere per ottenere il 20% di sconto solo per quella run Stavo guardando i trend eh. su Twitch dei giochi E stavo guardando Hades in italiano sì quelli che hanno più spettatori in questo momento pensa che spasso non ci posso assolutamente credere e <ride> eh, cioè, cioè, invece è così in italiano eh. eh ordine consigliato per me perfetto questo è lo scudo eh, la particolarità di questo scudo è che si può parare così si para ma si può anche rilasciare il colpo per attaccare in carica e poi questa è la build Capitano America perché lo scudo si può lanciare Un'invocazione che infligge Sbornia, cioè un dot. Questo è molto utile in caso di necessità. Boh, sai, non so, i, uh, provo sensazioni discordanti per questo titolo. Ah, Come le provo per tutti i titoli di questi, di questi sviluppatori, perché Transistor e, e, e compagnia cantante mi hanno fatto lo stesso identico effetto. Sì. Sì, c'è cioè, un qualcosa non che... So che fastidio. Boh. No, chi fastidio? È il transistere compagnia cantante, ma no, non è fastidio, però è, boh... eh. è, è, è un grande me, ah addirittura non posso eh. dire che non sia, ma, ma non necessariamente con accezione negativa, perché non posso dire che siano brutti, mm. però non mi fanno voglia di giocarli. Manca qualcosa, è come uh, un piatto di pasta bellissimo, poi lo mangi e non c'è il sale. Ah guarda che Caronte si ricorda del nostro... che ci siamo attaccati prima. Eh, gli hai fatto il culo. Oh, sì. Gli hai rubato il portafoglio, gli hai fatto il culo e ti ha fatto anche lo sconto. Ti che regalo. Sì. Cosa cazzo volete voi in chat? <ride> Prendi una chat e trattala male. Attenzione, questa è una gara con Thanatos, che è un altro dio della morte. Praticamente chi ne uccide di più eh, nel tempo prestabilito vince. Mm, chissà chi vincerà tra un dio della morte e noi. Noi, ovviamente. Ok, nel frattempo siamo tornati dove eravamo prima di morire, con un'arma diversa. Abbiamo ottenuto altri due... Correnzi molto importanti, un diamantone, un sangue per potenziare le armi. Ci sono delle ovvietà, questo gioco ormai l'abbiamo inquadrato, ma non ho parlato male di questo gioco, ho semplicemente detto che non è nelle mie corde. Come qualsiasi e... cosa nella vita. Oh. <ride> Però vedi che l'opinionista controcorrente tira sempre? Eh? Sì. Ecco qua, questi sono quelli che proteggono i nemici, bisogna farli fuori subito, appena una morte precoce. Cosa che accadrà comunque perché sono, li ho messi tutti all'angolo, però veramente poca vita. Pensiamo alla vita, che siamo corpo corpo. Penso che siamo arrivati al terzo boss. abbiamo ancora, è potenziato sempre solo la vita. Eh, infatti adesso ne abbiamo un sacchissimo. Ma ci sarà un limite di vita che puoi avere? Non ho idea. Comunque adesso siamo al terzo boss, il penultimo. E' 2.25. Prima Penultimo, vedi che parlare di, di cose che non c'entrano fa bene? Sì, e qua moriremo perché è molto difficile C'è uno spike di difficoltà dal boss precedente che è incredibile Michael Jordan diceva che se tu pensi che finire così eh, succede Quindi no, devi essere convinto Hai ragione Questo è un duo, bisogna cercare di ripararsi dietro a questi cosi mentre si sfugge dal Minotauro e il Minotauro è il primo da uccidere perché se si uccide prima Teseo cosa succede? che lui invoca l'aiuto degli dei e ti rende la vita molto più difficile mm, quindi fai prima fuori il Minotauro bisogna far prima fuori il Minotauro, sì ecco, abbiamo ucciso il, il toro, adesso tocca a Teseo devo dire la verità, non mi aspettavo di arrivare a questo punto dai, dai che lo fai fuori, su, tranquillo. Ha raggiunto la seconda fase, quella in cui chiede l'aiuto degli dèi. Sono quasi mortissimo. No. no. Ah, bene. Allora, questa è stata una one shot su questo bellissimo gioco che io consiglio a tuttiissimi, tranne che a te, Alessandro, perché a te non consiglierei niente, perché poi me lo distruggi con i tuoi... Eh, però vedi, faccio, vedi. Faccio, lo discuto, Però alla fine faccio emergere degli aspetti che la gente non. non considera. Qualcuno in realtà boh, lo, lo considererà anche, tipo il tuo gemello buono, perché tu non hai un gemello cattivo, hai un gemello buono. L'ho ucciso <ride> <ride> da, da un sacco di tempo ormai. Ragazzi, grazie per essermi beccati. Tutti questi insulti. Saluti, baci, buonanotte. Come al solito.